il prego regionale 9 4 9 9 in Italia e dove 42, proveniente da Bari Centrale e in arrivo al binario mia